Buonasera. Sì, salve, buonasera, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, benvenuto. Allora, questo progetto della um, Maxi Isola Ambientale, come la possiamo chiamare? Ci aiuta a capire che cosa sta succedendo, che cosa avverrà? Ma possiamo... ehm chiamarla isola ambientale, mi sembra il termine più corretto, certe volte si cerca di eh, inasprire un pochino diciamo, il tema sull are, sulle aree pedonali previste o su un'area pedonale eh, prevista in particolare, in realtà è un progetto un po' più ampio che prevede la rivisitazione della, della circolazione stradale, l'installazione di una ZTL uh, ulteriore l'allargamento dei marciapiedi su via dei serpenti della posta, e poi anche alcune aree penali quindi diciamo un progetto un pochino più ampio che mira a trasformare il rione Monti in un rione uh, vivibile in un rione fruibile dove la, la qualità della vita uh, sia al primo posto si inizia da via urbana mi pare che abbia detto insomma uh, ci spiega un po' come no in realtà no. Non, è, <ride> non è neanche così e il progetto di sala ambientale che abbiamo presentato la scorsa qualche giorno fa in commissione appunto prevede tutti questi interventi adesso li ho riassunti per la principale ripeto ci sono delle modifiche allo schema di circolazione l'allargamento dei marciapiedici per i serpenti l'installazione dei varchi elettronici di una ZATL un pochino più restrittiva e la penalizzazione via urbana di alcune altre vie di e lo spostamento della realizzazione di, dei posteggi per i residenti su Via Cavour unitamente ad alcune aree di carico eh, e scarico merci. Quindi ripeto, mh, il tema di via urbana purtroppo i media, anche alcuni comitati tendono a polarizzare eh, il dibattito sulla penalizzazione via urbana, in realtà è il tema un po' più ampio e poi ovviamente il tema delle isole ambientali che è fondamentale per la nostra città, Stiamo lavorando per estenderlo anche ad altri ad e ad altri quartieri della nostra città. Abbiamo in mente per esempio al Pigneto di realizzare qualcosa di simile, abbiamo in mente di realizzarle in ambientale anche in municipi un pochino più periferici, in aree un pochino più periferiche, e ad esempio nel cerchio municipio, in alcune aree eh, sulla Tuscolana, quindi una visione di città che mira a ridurre l'impatto delle automobili e a favorire eh, la mobilità pedonale, ciclabile o il trasporto pubblico, insomma non possiamo più rimandare eh, questa, questa impostazione, questa sfida che è stata assorbita, in realtà che è stata già metabolizzata all'estero da, da anni, se non da decenni, in altre città italiane e in altre anche capitali europee. Senta, mi sembra anche che potrebbe essere, mi dica se sbaglio, mi corregga, una sorta di concertazione anche con, con l'ambiente, con la commissione ambiente, con l'assessora dell'Ambiente, proprio in funzione magari anche di, di questo discorso della, delle, delle domeniche, adesso si inizia con le domeniche antismog, insomma, però quello che lei mi diceva mi faceva pensare anche um, una città più vivibile anche da, da un punto di vista dello smog perché naturalmente se noi ci muoviamo a piedi o comunque con uh, le biciclette o con i mezzi pubblici sicuramente insomma, andiamo anche ad aiutare l'ambiente assolutamente io assolutamente sì. non voglio rifare il monologo sul numero eccessivo di automobili che abbiamo a Roma sui livelli inquinanti che abbiamo a Roma e sugli innumerevoli vantaggi che si hanno quando si, uh, le, quando si riduce l'impatto, quando si riduce l'utilizzo del, del trasporto privato e si aumenta si favorisce l'utilizzo del trasporto pubblico anche del trasporto uh, condiviso del trasporto collettivo uh, e così via e è un tema fondamentale proprio per quanto riguarda i benefici che si possono avere per la nostra salute, che si possono avere per l'ambiente ma anche facendo dei discorsi passati in termini un pochino più materialisti anche dal punto di vista economico perché una città più vivibile una città dove le imprese hanno maggiore facilità di investire, vuol dire una città molto più attrattiva uh, per i turisti. Quindi uh, è un tema di mobilità, è un tema ambientale, ma non è un, un vezzo di qualche ecologista, è proprio ridisegnare la nostra città e renderla uh, maggiormente attrattiva. Oggi eh, molto spesso per il traffico non si riescono a godere a pieno le bellezze della nostra città, non si riesce a vivere in maniera sana. E poi c'è un aspetto che voglio sottolineare, è vero il trasporto pubblico ha mille difficoltà, io prendo i mezzi pubblici tutti i giorni, però anche è vero che già in alcune zone della città ci si può muovere in maniera diciamo così, dignitosa con il trasporto pubblico e anzi molto spesso il trasporto pubblico è in difficoltà semplicemente per il forte impatto per gli, gli spazi che ancora sono dedicati in maniera eccessiva al trasporto privato senta Stefano allora noi l'altro giorno abbiamo parlato anche con i comitati dei cittadini residenti ehm, cittadini e commercianti appunto della zona del rione Monti quindi non solo eh, dei, di chi ci abita ma chi ha un'attività e mh, abbiamo visto anche insomma un video dove c'è stata un pochino di polemica, un pochino di bagarre sul Corriere della Sera eh, durante appunto la presentazione di questo progetto nella, durante appunto la presentazione in commissione di cui, che lei appunto presiede e, mh, eh, tra l'altro sono, sono state dette delle belle parole invece nei suoi confronti anche da chi insomma è detrattore di questa proposta nel, nel caso specifico abbiamo avuto Lisa Roscioni che fa parte del comitato eh. appunto di, di Via Urbana ma ehm, sì. volevamo chiederle perché molti sono questi residenti e questi commercianti non sono d'accordo, sono contro questa pedonalizzazione e poi hanno minacciato alcuni artigiani addirittura insomma artigiani storici, ben 12 mi pare se non ricordo male, eh. di andare via e insomma sarebbe una, questa sarebbe una grave perdita per no? cui in un quartiere storico, per un rione storico così No, no, no, assolutamente, assolutamente, infatti eh, questo progetto lo porteremo avanti, lo stiamo portando avanti anche eh, con il contributo di passo con le attività commerciali e artigianali del rione che non vogliamo che vadano via, non vogliamo trasformare il centro storico in un, una parca per turisti ma vogliamo che le attività storiche i residenti della città continuino a vivere la città proprio per renderla eh, maggiormente vera e maggiormente autentica quindi come le dicevo sono state previste le aree di carico e scarico eh, merci su via Cavu fuori dalla ZTL, anche dalla ZTL Centro Storico, eh, possiamo implementare il servizio di car sharing con un servizio di, di van sharing in cui si condividono dei furgoni elettrici, quindi senza dover pagare ZTL ed altro, ovviamente tutte le iniziative che sarà possibile mettere in campo per continuare, per consentire agli artigiani di continuare a lavorare, io conosco molto bene alcuni artigianali del Rione Monti, ci sono delle attività veramente uniche eh, a Roma se non, se non in Italia, quindi assolutamente è nostro interesse penso di tutti tutelarli perché sono un patrimonio inestimabile della nostra città quindi assolutamente non, non verranno, verranno lasciati nelle condizioni da anzi magari le loro condizioni saranno la loro visibilità aumenterà anche notevolmente molto spesso si andrà un pochino a polarizzare il discorso, penalizzazioni o comunque riduzione del trasporto privato in contrasto con le attività commerciali. In realtà in qualsiasi in qualsiasi città ogni qual volta si mettono in atto misure atte a ridurre l'impatto del trasporto privato automaticamente il commercio ne guadagna passo davanti a una vetrina con la bicicletta o con l'autobus o non ho lo stress di dover cercare parcheggio automaticamente passo più tempo davanti a quella vetrina quindi è un tema assolutamente si mettono in antitesi ma in realtà vanno di pari passo uh, pedonalizzazioni trasporto pubblico e, e attività commerciali e identità, sì. identità insomma del luogo no? che mi sembra poi sì. la base di tutto insomma l'identità di questo bellissimo rione allora, io assolutamente sì eh. La ringrazio, la ringrazio, ringrazio il Presidente della Commissione no. Mobilità Enrico Stefano per essere stato con Grazie noi e per vabbè, lo spazio che mi avete concerto. A risentirci no. presto, magari anche con altre novità insomma riguardanti la mobilità.